Ciao a tutti i coniglietti pelosi Che hanno mangiato la mia carota Volevo la mia carota Perché avete mangiato la mia carota Dov'è la mia carota Ma te sei scemo <ride> <ride> Che cacchio ti sei <ride> Mi sono fatto fare male <ride> Due volte <ride> Ma te sei scemo Scusate la scemenza di Igor nel il tank. Ecco Ho fatto. Aspetta. Eh, se sì. siamo sempre noi due. Dolore, questa... dolore, dolore. Ma te sei scemo che cacca hai detto coniglietti i Con ghetti pelose? E ti hanno rubato la carota. Mi hanno rubato la carota. Devi sapere che lui è un coniglietto peloso che mangia tantissime carote. Io non mangio A volte però... lo chiamano bac Sbanni. Io mangio solo. Tua mamma pesce anche piedi. Oh. Scusa. Eh, è di qui a fianco a noi, eh? Vado a dirglielo. Ma com'è che io non ti vedo? Come hai fatto a non vedermi, scusa? Come vedete. No, ma non ti vedo la minimappa. Infatti, no, ho dimenticato di decide. mettere. Bah, okay. No, eh, volevo mostrarvi il mio titolo e il mio emblema. Allora, il mio titolo è quello delle mille uccisioni con l'elicottero. E um, mille uccisioni con l'elicottero, ragazzi, elicottero d'attacco e l'emblema Osprey chiamati 15 ma Invece il suo dire? emblema è quello degli osprey e il titolo quello del clan. Che siamo al sedicesimo livello. whatsapp signori! No, non si copiano i nemici buddisti. ehm ah, aspetta, aspetta, aspetta. Anche, aspetta, se, anche. se ormai giochiamo per copiarlo, quindi ormai qui c'è cioè, qua è difficile che ci giochiamo. Io scappo. Io scappo, scappo. Oh, Igor è il tanke, Santiago silva Santiago Bernabeu Non c'entrano cacchio E eh, cosa c'entra Santiago Silva <ride> Igor il E ho preso da lì il nome Davvero? Ah è vero, per chi non lo sapesse, il mio nome l'ho preso da una volta che sono andato a vedere Inter Fiorentina E c'era il loro numero 10 che Si chiamava Santiago Silva Se non avete presente, è uno grosso, pelato sì, sì. Vabbè, ma ne pare così disprezzo Se lui ti guarda i video è un grande <ride> Gros, oh, grosso pelato, e, che in, in, in Brasile è anche abbastanza forte, no? Solo in oh, Italia no. No, con Italia faceva schifo. E ah, io lo, lo prendevo in giro e lo chiamavo Igor. Perché, perché? sembrava quello di. Uh, avete presente il film, aspetta, eh? Uh, Frankenstein Junior. Sì, ma dove te ne vai? Io! dove ero primo Perché? se io ho una scia sfortunata ritorno sempre nel posto dove ho avuto la scia fortunata solo le scia sfortunate le trovo per poco dicevo <ride> cioè, sembrava sembrava igor di quello di la eh, frankenstein junior che che è, che è pelato gobbo strano no? strano <ride> Che cacchio, devo saltare invece... <ride> Ho cambiato hard diet. Perché... E scappa! Pensa alla fuga. Io penso alla patata. Scusa. No, tu pensi alla fuga. Ma porca è la miseria! Anzi, prima no, di andare, si trovo un coltellino. è un bomba. Dicevo... Ehm... Mi leggi un coltellino? No e Allora ho preso il nome da lui che mi sono affezionato. Oh, Gucciolo. Ma stai un po' zitto. Mi lancio un coltellino? No, mm. mi stai uccidendo sempre. Se eh, mi lasci un uccisione, ti buono. do il coltellino. Eeeh. Allora, e... eh, non c'è il coltello. Se lasci un uccisione, ce l'ho di nuovo il coltellino, che sono scemo? pochino, pochetto. <ride> <ride> Dai, un coltellino, ti chiedo, mica ti chiedo un lupenello. Ti davo il lupenello piuttosto. Oh, finalmente! Ma muori! E. Ok. E dicevo. Ti ho sparato i piedi. Ai. Oh, non sì, mi ti ricordo vado. più come si fa. Vabbè, no, giochiamo normale, Vabbè, dicevo. <ride> Beh, pronti, E. Mi sono dimenticato. Vabbè, stato mi sono affezionato. Però quando volevo, fare, quando volevo iscrivermi al PlayStation Network non mi dava Igor Silva come volevo, ma mi dava Igor il Tanke. E allora ho, ho messo Igor il Tanke. Quando ho scelto di fare il canale ho messo, ho ho messo quello che avevo messo nella PlayStation. Quindi... Oh, eh, che strana romantica. Tua mamma, mamma è di là. E ci sta? Ascolta. Ciao, mamma di Alan. Vabbè, dicevo. No, ancora. Ho no, finito. <ride> e niente. Per questo. Ma porca miseria. Mi sto parlando e tu mi interrompi In realtà, stiamo giocando. Ma che bello. Sentite tutti i tasti. hai bomba. Uh. Ah, so che sei in, in caldo. In caldo. Non per non dire cose brutte, bruttissime, che poi i bambini ci rimangono male. I bambini poi corrono per strada e scappano senza parlare cani. Dai. Ma Questa era bella, dai, epica. Questo è una roba da nerd altro una che figa storia epica come Nina Senica. È una roba da nerdoni Ma paurosi. Vuoi? Anche questo, lui. è una cosa da, da bravura. Come vedi, ho quasi tutte le armi oro Nerd. Tutti i cecchini oro, tranne l'ersa. Merd. Oh! oh! my god! Are you fucking kidding me? Yes. Ciao. Vabbè, neanche sapevo fossili. In questo video volevo salutare un mio fan. Non è vero. Bella sì. fan. <ride> <ride> <ride> <ride> e si chiama Luca Pari. Almeno quanto pare, no, no scusa. Ma è la seconda battuta? No, cioè, la prima era carina. Saluto mio fan. Ciao, fan. Do. E no, dicevo lui che si chiama Luca pare e So che mi segue da tanto. Oh, che tenero Grazie, zio. Segui anche me. Non seguirlo. È brutto lui. Sì, ma faccio video più belli dei tuoi. Io faccio ridere. Anche noi facciamo ridere insieme quindi. anche perché siamo in tre quindi facciamo più ridere ma sicuramente secondo... segui il nostro canale The Clan of Games please oh, e poi hai visto quanto sono forze rispetto a lui lascialo quindi. lui pensa a me mi piace la terracotta cioè ma sei scemo non avete mai mangiato una torta di terracotta? Di ter... ma va a cagare eh oh raga ragazzola che pensi pure di vincere cioè ne perseggia ne perse già. oh mamma oh mamma E mo? Non si è rotto, è impossibile! Sai che me la, la sono mirata come una vacca, vero lo so. Eri sdraiato come non so cosa, è impossibile che la zeccai il primo colpo. <ride> oh Questo oh, non lo so Eh beh, ci mancherebbe altro che di stari... dicendo. A guardare, A guardare l'ugero. Qui c'era un trucco per salire. Boh, non riesco. C'era uno del mio canonico. Oh my god! Si sì, oh barbone! Trick shot. Take Dai, shot. barbone! <ride> ok, mi tolgo la barba. No, no, ma che Quanto <ride> sei scivo Ho finito i coltellini, mi lanci il coltellino Vai Barbone Oh Lo vuoi? Schifoso ah. maniaco Mmm Baby please ma non ho capito, ma questo qui lo, lo conosci di persona o no? So che mi segue da un botto. Perché? Eh? Come si... Eh, mi commenta spesso. Che tenero. E mi sta simpa. No, ma non lo conosci? Ciao, zio Bibbo. Zio Bibbo. Mi chiamato Bibbo. No, Bibo... Ma che Bibbo è mio amico. Ah. No, in realtà si chiama Billo, però io lo chiamo Bibbo. Dai oh. dai venite tutti a vedere anche il mio canale cavolo del Crono Andiamo Games. tutti da Mario Come ho fatto a non prenderti? E come ho fatto a vincere? Andiamo tutti da Mario Certo Ma secondo te Ganja Chanelle è profumo di ganja? non <ride> ti prometto un attimo sotto a fare un trick shot pure qui. Andiamo no, tutti dai, da aspetta. mario No dai, aspetta, dai dai, oh Petru Qua oh. sotto, dai un secondo. Solo se andiamo tutti a Mario. si sì, andiamo tutti a Mario dopo del nostro prof. Vai lì. Io ti, fa... ti sparo comunque. No, ti sei fatto solo male. Basta, non lo faccio più. <ride> che barbone. No, sono solo simpatico. E comunque i baffi devo farmeli sì. Lo sai. do ah! aspetta ieri sera abbiamo giocato che barbone semplicemente io gioco Alan sei tu che giri come una, una girovella una ficca epica picca. Oh, oh, Stupido, oh, oh, no, no, terza partita che vince di fila ragazzi oh, speravi oh, di, oh, di, oh, di oh, perderne oh, anche una la la la la la la un oh, baby bebe la, la, la, la, la, e già tanto se io faccio 10 uccisioni a partita Mamma mia ragazzi e vince la terza <ride> Quindi è per questo che dovete venire a vedere il mio canale Il mio canale Lo sapete che io ho messo il joystick dentro A un, un buco tavolo. del tavolo Ma E questo dovete vedere il mio canale Mi il joystick E adesso se l'ho messo in bocca Non mettendo Basta è di mio fratello quel joystick Lo smetti Vabbè <ride> Ci vediamo al prossimo episodio, ciao a tutti A Manella. A Cipanella. ciao ciao ciao ciao ciao ciao